l'approfondimento sulle aste a doppio ribasso e al sottocosto e quindi ringrazio gli auditi eh, Fabio, Cardone, eh, fa, scusate, Fabio Ciconte di Terra Ollus, quindi darei subito la, la parola a voi per ecco, un intervento, una vostra considerazione su questi due temi. Sì, buongiorno Intanto grazie per questo invito, eh, Fabio Ciconte Stefano Liberti per chi non pensa, siamo le persone che in questi mesi insomma, hanno fatto emergere la questione delle, delle aste al doppio ribasso con un'inchiesta su internazionale uscita il 25 luglio scorso e un'altra di qualche mese prima insieme a questa campagna di denuncia e di pressione fatta con l'associazione Terra e con, la, con il sindacato, con la Flai CGL questa denuncia sulle aste nasce da un lavoro che noi portiamo avanti da anni eh, di ricerca sul campo rispetto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Siamo stati per lunghi mesi il, nelle campagne pugliesi, nelle campagne del sud Italia a cercare di capire il fenomeno del, del caporalato e chiaramente abbiamo incontrato diverse decine di, di realtà agricole, eh, operatori del, del settore operatori della grande distribuzione organizzazione dei produttori in questo lungo questo ricerche una cosa che è uscita più volte è esattamente questa preoccupazione rispetto alle aster doppio ribasso so che durante la mattinata ne avete già mh, parlato lungamente e quello che noi abbiamo visto e denunciato è stata questa pratica eh, di Eurospin che eh, ha lanciato questa, questa asta al doppio ribasso per comprare eh, nella prima battuta 20 milioni di pezzi di passata di pomodoro da 700 grammi eh, vinta da due gruppi industriali un'asta appunto fatta in due battute a ribasso eh, non entro nei dettagli se poi serve lo posso, lo posso fare tranquillamente perché ho sentito un pezzo, un pezzo della diretta e so che ne avete parlato tanto eh, c'è però una, una questione che ha anche a che fare con l'atteggiamento di, di Eurospin in questo caso che noi abbiamo provato prima di pubblicare l'inchiesta abbiamo provato ripetutamente a contattare senza riuscirci eh, All'indomani dell'inchiesta, quando poi l'inchiesta è rimbalzata su altri giornali, su altre televisioni, eh, su, un altro quotid... su un altro portale online che è GDO News, eh, è uscita una, una replica di, di Eurospin in cui diceva tre cose che sono per noi abbastanza emblematiche. La prima cosa che diceva su GDO News è che Eurospin sa che le aste possono far male ai produttori. Quindi questa diciamo, è un'ammissione direttamente da, dalla, dalla voce di, di Eurospin. Il secondo elemento che Eurospin dice è eh, il mercato può far male. Qualcuno direbbe il mercato bellezza. Il, però questo diciamo, è da un gruppo industriale con una crescita così forte in tutta Italia è un elemento per noi non secondario. Il terzo elemento è, è invece il dire che il pomodoro è una commodity, ovvero un prodotto indistinto, indifferenziato come, come tanti altri. Il nostro punto di vista è evidentemente del tutto diverso, è un punto di vista che vede il pomodoro come un'eccellenza del, del Made in Italy, vede il pomodoro all'interno del distretto sud ehm, di produzione un'eccellenza che può crescere eh, tenete conto che ad esempio il, pelato, il pomodoro pelato viene essenzialmente fatto nel sud Italia, eh, soprattutto nella provincia di Foggia e non viene fatto in nessun'altra parte del mondo, per cui considerarlo commodity è quanto mai diciamo, una scelta di mercato anche un po' scorretta e tutto questo viene fatto eh, diciamo, per alimentare questa politica del, del sottocosto, cioè l'avere sempre prodotti a basso costo per il consumatore, con un'induzione al consumo di sottocosto verso il consumatore eh, in cui diciamo, la grande distribuzione in questi anni ci ha abituato fortemente con campagne pubblicitarie, volantini, internet, negli stessi, negli stessi negozi. Cosa comporta l'assaldo più ribasso? Comporta, a detta degli operatori del settore, il determinare il prezzo di riferimento durante la campagna del pomodoro, ovvero l'aver comprato un, a 31,5 centesimi i pomodori nel, intorno a, ad aprile, comporta il fatto che nel momento in cui si va nella, nella parte di campagna, quindi nella parte di, di raccolta del pomodoro, quindi da metà luglio a metà settembre, si parte da quel prezzo per determinare il prezzo della raccolta del pomodoro. Quindi, abbiamo diciamo, accanto al prezzo determinato eh, tra le parti delle, diciamo, di, di industriali e dell'agricoltura su quanto deve costare il pomodoro, si determina un prezzo che è più basso dovuto al fatto che deve essere coperto quel costo. Il nostro punto di vista su questo è che questo abbassa ulteriormente la remunerazione degli agricoltori e questo è diciamo, il terreno fertile su cui poi andiamo a, a, a trovare diciamo, gli, gli elementi di sfruttamento e di, di caporalato che conosciamo bene diciamo, nelle, nel sud Italia ma anche nel nord, nel nord Italia. Per cui da, partendo da questo ragionamento quello che noi abbiamo richiesto a partire dallo scorso anno è di fermare quella che per noi è nei fatti una, una, una pratica sleale. Eh, segnalo che lo scorso anno è stato redatto un, un protocollo da parte del Ministero firmato da, con, dalla CONAD Fed e Fed Distribuzioni, eh, segnalo anche che all'interno del, del dibattito sulla direttiva europea sulle pratiche sleali in corso al Parlamento europeo in queste settimane, eh, in Commissione commercio del Parlamento europeo è stato approvato un emendamento che vieta che le aste e che verrà proposto diciamo, poi in sede di dibattito parlamentare europeo. Insomma Per noi questo è uno di, di quei temi che andrebbe considerato come, come pratica sleale e per questo insomma l'abbiamo denunciato. Grazie, ha chiesto di intervenire l'Onorevole Dagnarli. Sì, grazie Presidente, ringrazio gli auditi anche per l'inchiesta che hanno fatto pochi mesi fa insomma che ha riportato eh, alla luce quanto insomma, già si, si sapeva, ma in maniera molto evidente, visto anche dove è uscita. E, diciamo che il, abbiamo votato questa mattina il, appunto il parere alla Direttiva delle Pratiche Sleali, dove abbiamo eh, voluto dar forza, quanto poi approvato anche in, in, in, in, in parlamento, con l'emendamento che è passato in Europa rispetto alla, al divieto delle aste al doppio ribasso anche in questo parere l'abbiamo inserita all'unanimità rispetto a tutti i gruppi questa osservazione, quindi di vietare oltre alle aste al doppio ribasso anche la, le vendite al sottocosto e le aste al buio per i motivi che non, non stiamo qui a ripetere. E abbiamo sentito poco fa la distribuzione, ci diceva che il sottocosto non, non viene scaricato sui, sui produttori in qualche modo, quindi è più un, un discorso di, di gestione eh, della distribuzione quindi che non, non, poi non, non va a ricadere effettivamente sul produttore. E non so se avete dei, voi, dei, basso la vostra inchiesta, delle, del, delle informazioni diverse rispetto a questo. Aspetti, se ci sono altre domande dei colleghi, allora ne aggiungo una io, perché voi avete parlato che Eurospin ha fatto l'asta doppio ribasso e hanno vinto due gruppi, siete, io non so quali siano, ma vi chiedo se voi li conoscete. Eh, eh, sì, li conosciamo, i gruppi eh, sono la Doria e Emiliano Monserve, eh, però diciamo quindi sono grandi gruppi industriali ehm, che comunque in qualche modo si trovano costretti a partecipare a queste asse a doppio ribasso perché eh, diventa un meccanismo, di un meccanismo per entrare nel mercato, almeno questa è la giustificazione che loro apportano. Poi devo dire eh, che Emiliana Conserve e devo dire che eh, l'ANICAV, che è l'associazione conservieri che quindi rappresenta diciamo, l'industria del pomodoro, ha preso delle posizioni dopo che il caso è uscito in modo così evidente ha preso delle posizioni molto più nette rispetto al passato eh, denunciando fortemente questa pratica e forse quindi spingendo i propri associati a non aderirvi però ovviamente l'adesione è eh, individuale e, rispetto alla domanda che, che faceva l'onorevole eh, diciamo le nostre informazioni sono molto diverse perché parlando con la parte agricola parlando molto con gli operatori della parte agricola sia del fresco quindi dell'ortaggistica e della, del, della frutta che dei prodotti trasformati loro ci dicono che in realtà la contrattazione con la grande distribuzione organizzata è tale che le varie pratiche di eh, promozione sono in realtà scaricate su di loro nel senso che eh, nei contratti viene prevista la promozione e spesso viene anche aggiunta a posteriori. Il, il problema poi del, rispetto alle singole referenze è che spesso e volentieri la parte agricola è in una posizione di grande difficoltà per due ragioni. Prima perché è molto più frammentata di quanto sia la grande distribuzione organizzata e secondo perché ha in molti eh, casi un prodotto deperibile che deve assolutamente mettere sul mercato il più presto possibile e quindi è in una posizione di eh, scarsissimo potere, potere contrattuale. Grazie, credo che anche il vostro intervento sia stato molto utile per capire il fenomeno, quindi vi ringrazio e dichiaro conclusa l'audizione. Con i colleghi ci vediamo in qu alla quattordicesima commissione alle 13.45.